Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Appuntamento mensile con il Gratta e Vinci Due Gratta e Vinci, le ho prese da 5 euro, non voglio sprecarmi tanto, non voglio buttare via tanti soldi Quindi due Gratta e Vinci, monetina e chiamo mio figlio a grattare Speriamo di vincere qualcosa Ok, è arrivato mio figlio Cosa dobbiamo fare? Così, qua sono tutti i nostri numeri questi sotto. questi sotto E questi qua sopra sono quelli vincenti Ok, dai andiamo a vedere quelli vincenti e cosa andiamo a trovare No, aspetta, scusa eh Cambia mano perché lì non ti vedo Ok, così sì Quindi al 37 Dimmi i numeri che non li vedo Sì, 12 12, 37, 12 41 41 e 46. E 46. Ora? Ora grattiamo qua. Sì, vai. Allora, 25. 25. 42, vai piano. 42, poi... Fallo una alla volta. Eh, sto facendo. 11. 11. Ce l'abbiamo l'11, no. no? 34. 34. Non c'è. Qua? Quattro? No, tre. Ah, quaranta mannaggia. E? Sedici. Niente. Tre e? Tre Due. E due. No, siamo un po' sfigati, eh. Non neanche 2 euro. 26. Sì, neanche 2 euro prendiamo. È un regalo di Natale, 33, 33. che non c'è. Eh, andava bene con 33, 10.000 euro. Eh. E... 44, niente, quindi questo se lo possiamo anche buttare via. Sì. Ok. Eh. Questo... Questo qui, vabbè, queste cose sono vincenti. Sì, e qua però, se trovi anche due volte turista per dieci anni, ah, ok, facciamo i turisti per dieci sì. anni? Questo me l'ha dato il tabaccaio, così no, non mi interessa, però il turista. Io lo allora, so, cazzo. Col cazzo, guarda che vinci siamo cin... vabbè, vinci 50.000 euro subito più 2.000 euro al mese per dieci anni. Ah, boh, allora <ride> vabbè guarda che siamo su YouTube, <ride> ti sentono. Vediamo i numeri, vincili. sì 40 11, 11 28, 28 e questo qua è il numero bonus: ah, 51-31. Se trovi 31, qua lo moltiplichi per 2. Ah, lo moltiplico per 2? Sì. Vabbè. Quindi, se c'è ah. 25.000 euro ne prendi 50. Tu resta per 10 anni? Devi trovarne due così per ah, vincere. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, che ah. sei andato via. Ok, cosa abbiamo trovato? Tu resta per 10 anni. Ah, ok. Eh, boh, abbiamo vinto? Tu resta per 10 anni? Come no? Eh, ecco il cavolo. <ride> Dobbiamo trovarne due, sì, gli scherzi. Due bisogna trovarli. Se trovi due volte la scritta, sì, due volte. Ok. 15. 23 23 non ce l'abbiamo adesso viene fuori il turista di nuovo sì sì <ride> Ma no. facile 41 abbiamo il 40 eh. do 21 21 e non ce l'abbiamo no 12 12 se c'erano 0 abbiamo 40 noi no? Eh, se sì. eh, no. 43 neanche 5 euro neanche 5 euro niente, regalo di Natale niente 37 13 vediamo l'ultimo 19, 19. Neanche questo mese oh, niente. niente. Uh -huh. Aspetta, quindi adesso cosa facciamo? Salutiamo e ci vediamo a gennaio. Mm. Ok? Con altri due grate vinci. Ciao yeah. ciao. Ciao.